è un quartiere di Slonon appartenente alla Municipalità del Borough of Tower Almets. È prevalentemente un quartiere residenziale che si trova a 7 km ad est da Cheringross. Cross. Originariamente l'area si chiamava Stratford e Bo era l'abbreviazione del nome medievale Stratford at Bo, dove la parola Bo faceva riferimento ad un ponte costruito nel XII secolo. Bo è adiacente all'Olympic Park, dove si sono tenute le Olimpiadi nel 2012. Una sezione del quartiere, infatti, fa proprio parte di questo parco. Bo ha subito un'intensa riqualificazione urbana negli ultimi anni grazie agli investimenti provenienti dai giochi olimpici nel 2012 che si sono tenuti nella confinante Stratford. Tali lavori hanno portato una miglioria generale del quartiere, incluso la sostituzione di case popolari con edifici moderni. Vivere a Bo oggi significa vivere in zona 2. Il centro di Londra si raggiunge in meno di 15 minuti tramite tube, e ad una sola fermata si arriva a Stratford, dove è presente Westfield, il centro commerciale più grande d'Europa. Ma ora parliamo di trasporti. La stazione dell'underground più vicina è quella di Burrough, seguita da Bromley by Bow, entrambe situate su District Line e Hammersmith City Line. Con la District, che attraversa la città da est ad ovest, si arriva in 5 fermate a Tower Hill e 12 fermate a Westminster senza effettuare alcun cambio. L'Hammersmith City Line invece attraversa la città sempre da est ad ovest, passando però per il nord del centro fino a riscendere ad Hammersmith. Da Bull Road tramite l'Hammersmith City Line arriverà in sole 5 fermate a Liverpool Street, da cui partono anche tutti i treni per gli aeroporti. Connessa alla stazione di More Road, troverai la stazione di Beaucharge, dalla quale è possibile prendere la DLR, che va a nord verso Stratford e a sud verso Canary Wharf. Bow è servita da numerosissimi bus, sia di giorno che di notte, che la connettono perfettamente con il centro e con i quartieri più periferici. In descrizione sotto questo video troverai il link dove sono elencati tutti i bus che passano per questo quartiere, oppure se stai guardando il video da Facebook troverai il link nei commenti. Bo è attraversata dalla Seacole Superhighway CS2, è una pista ciclabile a scorrimento veloce che connette Stratford ad Albany. La pista è stata costruita nel 2010, ma successivi lavori che si sono completati nell'aprile 2016 l'hanno resa a corsie di marcia separate. A Bo ci sono anche altri percorsi ciclabili come quello che costeggia l'Hertford Union Canal e l'Ivalley Park. Entrambi costeggiano le rive degli omonimi canali e sono lontani dal traffico cittadino. Se vuoi quindi tenerti in forma, non avrai che l'imbarazzo della scelta. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale. Se vuoi inoltre essere aggiornato su tutte le novità di Londra, clicca sulla campanella accanto al tasto iscriviti, assicurati di selezionare il tasto di spunta e clicca salva. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao lune!